Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E siamo tornati su Paper Mario di Origami King. Di no. Origami King. No. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti e a sondaggio. Nella scorsa parte siamo entrati in questo dungeon qui. Scrivetevi se non siete ancora iscritti. In questa parte cerchiamo di finirlo, non necessariamente però fin sconfiggendo il boss. Dipende da quanto ci mettiamo. Sì, il boss di sicuro no. A meno che non sta direttamente dietro quella porta Voglio vedere cosa sta giro no, non, no, non ci serve Dai allora, i nemici cerchiamo di evitare perchè sono inutili Come te oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. nemici di Ok ecco Whoops Whoops uh Prendi li foriamo Oddio Evitalo evitalo ti prego Ecco come lo prendi vedi? fai sempre tante storie. C'è un altro non... puzzle di quelli, sì, bello, mi piace. No, vabbè no. E quella Ehi. è la stanza per... Adorare. Tu ti lamenti, ti lamenti sempre e non aspetti mai. Cosa? Cosa non aspetto mai? Hai eh, detto, come si va raggiungere sto strappo? Io te lo trovo. Eh, che non mi do, Madonna. oh! Yeah, not big deal. Yeah. Sì, lo è. Cioè, è un big deal. Che rompi queste cose di ghiaccio, ovviamente. Ok, ora si vede... Dovevo ucciderlo, ora scappo, ora scappo Bene, Bene ora cerchiamo di uccidere in maniera tradizionale Cioè, uccid li uccidiamo brutalmente Oddio, Bene. però, quanti... quanti Voglio a prendere, possiamo. vai a prendere quei corriando, rimuoviti, prendi anche the spawn Non puoi salire, là, c'è lo slope andrà a piedi Ma no, ho paura Vai a piedi Bravo, le hai persi Bravo, ora non ha più senso nulla Sei stupido sei Taglio Luia Ora resetto e dopo vediamo cosa bisogna fare in quest ora. Allora Questo è il punto di partenza Ora Ora cosa? Spingi Così uccidi i nemici allora, secondo me dobbiamo fare così così uh, no mm, non lo so no, ho già sbagliato Ma dov'è che lo devi far andare? Lo devo fare andare sulle spine così sblocco l'altro In realtà no lo... Sai do dove lo dobbiamo fare andare? Così puoi salire sopra Ma come faccio a salire sopra se sta in muro comunque? Allora Eh, me l'ha detto cosa ma, <ride> ma è quello che ho fatto prima Ah <ride> Appunto, era giusto, perché l'hai detto? No, non era giusto. Uh, diecimila ce l'ho Vedi, che ce l'aveva ancora? che l'ha resettato. Eh, intendo quello. Vedi? Uh. Sì, 14 quindi, quindi praticamente un, una moneta. Perché? Basta! Ma perché ci vai addosso? Ok. Adesso. bloccato L'avarizia che cosa ci fa fare <ride> Devo resettare di nuovo Ma con lo strappo Era coperto Ora non più, ora ci avevamo messo un foglio di carta sopra, solo che poi è caduto ah, ah, ah, ah, ah. <ride> Sono sceso <ride> mentre ne stavo andando Puoi riempire quelli strappi che mi stava dando il diabete a guardarli? Vuol dire sono troppo dolci? No, sono troppo basta Non capite ora? Devi arrivare, devi arrivare da sotto sicuramente Ecco ora Ah, perfetto. ok, perfetto Yeet! Yeet! Ho detto yeet, ho detto yeet, ho detto oh, yeet. Ok, yeet. finalmente Prendi tutti quei succosi soldi Anche qui coriandoli Sì Già è tanto che prendo questi soldi Corri veloce prima che ti spavano. Che valgono uno each Guarda quanti soldi abbiamo ora Tutto grazie a A questi soldi che prendiamo a caso Ogni volta Ok mm -hmm. Alleluia ma ho 10 minuti per fare sto paddle ah wow questo me lo ricordo io oddio ok che ha fatto due volte la stessa piattaforma? molto tempo molto, eh, molte volte ah. ora fai la L di Waluigi? no perché non hai fatto la L di Waluigi? non è la L di Waluigi questa quella che intendi questa qui non l'ha cambiata di nuovo ma ah, te la lascia adesso no non me li lascia non te li lascia per più tempo Poi cos'era si sì, si sì, così è non è la L di Waluigi questa è la L di Luigi è la L, la L di Waluigi è la però, L però normale, ruotata, la L normale, non è la L ruotata. si, sì, ruotata è la L di Waluigi e eh, la L di Luigi normale ruotata. Dici come fa a essere quella la L di Luigi se la L sì, è così e certo. non così, tu mi devi spiegare che ti fumi la L stava così. La, la stanghetta era verso sinistra. Lei L'ello normale. Ma così? Sono. Ma che dici? Il cartomagno. Oh, il cartomagno del ghiaccio mostra i suoi dentoni. Ma questa volta vince il cartomagno del fuoco. Che vuol dire? gli ha, gli ha appena tolti i dentoni. I No, ti prego no, ti prego no, ti prego no, che ora cadi. Scappa! Tanto mi colpiscono e basta, non è che mi fanno tanto. No, ti colpiscono lo stesso. Eh, vabbè, mi fanno un po' di danno, ma non, non inizia una battaglia. A questi inizia una battaglia se mi colpiscono. Beh, colpisci da allora. Ti salverei io. Okay. ok. Ora possiamo andare avanti. Peter. Ok. Ok, e quella la sua voce cos'è qua? Hey bitter Ah, i Todd ti richiama Oh C'erano un sacco di soldi là da prendere Mi è mancato di... E che soldi? Dello strappo Ah paga no non oh. mi interessa senza al ciccione Bros su Pensi siamo salvare? Con calma mo ah. sono arrivato ma esatto. c'è il boss. Sì, fallo, Che te lo dico. Appunto, cioè 12 okay. minuti neanche che abbiamo pure tagliato. 12 minuti di nulla, assoluto. Punto Quindi. Oh, well. Looks like Marco's dead. Ehi, hey, siamo arrivati in cima, guarda come siamo in auto. Va Beh, va. Non, non, non, non, non hanno fatto un granché di design per questa torre. Ehi, hey, guarda cosa c'è qui. Abbiamo finalmente trovato il capo del, del nastro che... viola. E ora come facciamo a tirare, a raggiungere, a tirarlo giù? Uh, Olivia, vola. Chiudi. Uh... Ah, niente cartomagni per te. Chi vola? Gli do un accento romano questo. No. Sì, invece. Un tipo appiccicoso, un bastone adesivo. eh baffetto, ti chiami Mario, vero? Un regolo per te da parte del mio capo. Vedi qua che te lo do. Questo era stato mostrato come si può fare di suo. Questo è il quarto Specie di cartaccia. Torna da Holly prima che ti che venga lui e ti getti nel cestino. Volevate staccare quel nastro, eh? In realtà non è normale, sembra più così qua ma la mafioso, ok? fa niente. Volevate staccare quel nastro, eh? E cosa aveva fatto di male? Avete qualcosa contro i nastri? Anch'io sono un nastro non tollero alcun maltrattamento verso quelli come me capito cosa te mai qui Todd da le mura della torre bravo lidia ci sei arrivato dopo 20 anni vorrei sapere però chi ha dato tutti quei articoli eh? chi ha dato eh? ah, a ah, tutti quei questi articoli da cartoleria un, car un caratteraccio come questo qui? eh come ti permette? io sono sempre gentile con tutte sai ma per voi farò un'eccezione allora dan dan non sei sempre gentile con tutti che sì, con E eh, lo so ma l'eccezione non conta, comunque sei stato cattivo Shut up Marco I so ugly <ride> Sento che ci divertiremo un sacco Vatemi sotto voi due E non vi risparmiate Che okay, non risparmierò nemmeno te <ride> Mario che pensa <ride> già eh, ai guarda suoi piani malefici di come trasformare questo naso adesivo nella sua prossima uh, Piscina Vittima. di lusso <ride> Idromassaggio, la sua Yakuza. Ma io direi... Boh. Guarda, io ci scommetto... Intanto prendi la busta e poi il baule anche. no allora io così. prendo l'attacco e... No, no, no, prendi solo la busta e il baule. Ma se sono... La busta e il baule. Perché? Prendi anche il baule. Come faccio? Non ce la posso fare. si sì. Un attimo, se facessi... Un attimo, allora. si sì, sovraintendente se, facci... se facessi... Cos... Se facci così... Sì, può andare Tesoro e mi prendi uh. Ehi, perché c'erano così tanti, qua, qua, così tanti pan pannelli in questo scrigno? Oh boh Ehi, non buttare all'aria il mio sudato lavoro Ci ho messo molto Ci sono molto appiccicato Rimetti tutto a posto Mica posso lasciare proprio in giro Questo è un fissato dei cartomagni, quindi Colpisci il martello con il eh, di dispenser del nastro Fino a romperlo del tutto Quale il dispenser, Il retro? Boh. Questo non è di sicuro il dispenser. Boh Dici col martello. Ma non è questo. Boh, vediamo. Ah, ok, è questo. <ride> Oddio, eh, si sì, è il dispenser. Schiacciato è il dispenser. Retro il dispenser. Oh, oh, oh, oh, oh. Dove sta il nastro? Il dispenser. Quindi, qui dovrei fare tipo così. Togli, togli il baule e metti l'attacco. Non posso togliere il baule e mettere l'attacco insieme. Puoi fare sc far scorrere, si, sì che puoi. Ecco. Eh ah, è vero, mi devo mettere cose forti. Veramente non serve a nulla, l'hai già visto. Cosa? Non serve a nulla. Cosa? Fanno, fanno sempre lo stesso danno contro i boss. Allora che serve avere le cose forti? Contro i nemici e i cartoni. Ma non le usiamo mai contro i nemici Allora usale <ride> Guarda, guarda tipo tanti danni Però è lo stesso prima... No, prima ha fatto 18 Vabbè sì Impennata dispensa Allora metto le cose forti perché comunque fanno più danno. Metti solo i martelli forti per ora Tanto non ti perché? serve Eh. Non ti serve niente. Eh, scusa, a... per... se dopo mi serve. no ho sbagliato se dopo mi servissero i salti che devo fare il doppio lavoro yes. Certo Yes ecco, Metti ora... per due, metti per due, ok bah, non trovo nessuna difficoltà in questo boss per ora Allora Eh Vedrai la seconda fase mm -hmm. Non che ti spoilerò tu... nulla non, neanche tu ti stai mm -hmm. dovuto in nulla Infatti non ho visto nulla Sto solo. sto solo dicendo, non può essere così facile il boss. Nel quarto mondo soprattutto. Nel quarto nastro almeno.. Mondo, ci nostro sarà, nostro ci nostro sarà nostro sicuramente qualcosa. qualche cosa adesso che ti farà fregare. Ma ah, perché mi sto risparmiando? Devo mettere le cose forti. Ecco. Mentre qui.. Un ciartello, un ciartello. lucente. leva con la schifezza lucente là. Ma vediamo quanti tanti fa sta roba ma, ma. 63 Cioè hai visto? Questo one shot a tutti Cioè me lo sto uccidendo letteralmente Mo sicuramente farà qualcosa Quindi è rimasto solo il coso per mantenere il nastro adesivo Anche detto scotch Cos'hai detto scotch? Se puoi mettiti una mossa in più Che quella ti servirebbe non posso Ma come non puoi non posso in questo caso potevi girare non posso, no, si sì, ma non avevo abbastanza mosse dovevo togliermi tutte C questo lato è già stato distrutto ah. vedi? da questo lato è impossibile romperlo ancora di più lo devo, devo prenderlo di lato adesso lo devi prendere a qualsiasi altro lato che non sia il retro no devo prenderlo di lato non, ma non dritto nel retro vedi lì Intendo lo puoi prendere da qualsiasi altro lato che non sia questo Sì ma non davanti Perché non davanti? Perché non è il dispenser Lui richiede specificatamente il dispenser, il dispenser. Si chiama dispensori della pace Solo che non ci sono frecce che mi portano eh, dall'altra parte Prima di iniziare a muovere perché non, non vedi dove ti portano quelle che già stanno In che senso? In che senso? Cosa in che senso? Quelle che stanno, quelle che già stanno, che in che senso che intendi? Le frecce che come stanno già, comunque, cosa non colpisce nulla perché? Perché non è il lato giusto. cioè Devo stare davanti quindi, cioè, no, la roba Ma la roba del dispenser. Non vedi le caselle dove arriva? Sì, va bene, devo prenderlo davanti. Tu sei arrivato qua. Come lo pensi di prendere Da là, ah, perfetto, tutto perfetto. Vai. Sposta, sposta giusto, questa qui sposta almeno di, di un paio Quella dell'attacco, quella dell'attacco sposta Perché? secondo me da, se ho attacchi davanti succederà qualcosa Tipo si sì, appiccica Sì, e, ma e, e come dovrei farlo, scusa Non c'era modo Ah, è vero, c'è due mosse eh, allora muori Solo one shot è sprecato Non può, one shotarlo. E' comunque un boss ah! No, non, è, non può essere finita Cioè, neanche è apparso il coso <ride> Ecco il vero boss Cosa? Ma non avevamo finito Sì, ti piacerebbe Certo che voi due ne avete Ne avete Di Distruggere così il mio dispenser La mia famiglia sa se lo tramandava da generazioni, infatti Mario è un mostro Ve la siete cercata allora da ora in poi basta scrupoli, adesso siete nella colla fino al collo la colla è il suo rivale oh. il suo rivale Sì. che figo, lo voglio pure io sul mio scotch questo No. avete visto cosa mi avete costretto a fare? mi avete costretto a giocare sport cominciate a salutare il pubblico <ride> Wow, questo coso è proprio. Wow. Questo coso è proprio fuori controllo. C'è poco di buono che è delinquente da strapazzo. Ehi, hey, basta ad attaccare col bottone. Ad attaccare il bottone come ora vi attacco io. Sembra che quello è un ciuffetto. E va bene, va la boom. Ehi, hey, un ciuffetto. No, no. Adesso la meccanica più odiosa del boss. Che c'è in ogni boss. Questo sì che attaccare <ride> Guarda io già prevedo queste qua non le puoi slideare perché sono. Wow se davvero! Hai colato quelle caselle? Ma. niente di tanto dosso, se vuoi provo è la mia opinione. E eh, eh, tipo, scusa se, se faccio così, ah ok, sì posso fare così, ok. Long. Allora, eh, e che devo fare? Scusa, attacco e basta normalmente. Oppure mi metto questa? non faccio niente assolutamente niente no perché dovreste mario wins by doing absolutely nothing no, mettere quella mettiti la freccia allora spostati anche a questo gioco se lo attacchi tappito a volte oh oh looks like <ride> Salto? No, no, no. Visto che il martello l'abbiamo già usato. No. Vedi, vedi, vedi. No. Devi riuscire a far, farmi saltare dalla sopra e sapere anche il sommo. Ok, mi metto alla lettera, al prossimo. La? Lettera. Comunque i boss secondo me stanno diventando pure più facili. Sprint adesivo. Non penso. Che le meccaniche diventano più prevedibili, forse. No, io non sto più morendo, cioè sono morto al secondo boss, ma al, al quarto non, non, non sto avendo quasi nessuna difficoltà. Ma se non hai nemmeno iniziato la prima fase, cioè la, la prima fase l'hai fatta, ma la seconda questa. Ma apri la lettera. È, è difficile. No, it's not. It's nerve or nothing. <coughs> slidare questo quindi come prendo la lettera è impossibile slidy slidy non la posso slidare <ride> ci ho appena provato slidy slidy dove sei andato? non lo so non ho disattivato le, le cose ok che il cartomagno del fuoco devi bruciare devi bruciare il nastro adesso. no no mo ti prendi. è sprecato questo si sì, era totalmente sprecato farà sicuramente lo stesso don, con qualsiasi martello quindi non lo usare più. È mitico, cioè, ce lo dobbiamo risparmiare, no? Sì, è il martello più forte di tutti. Cos'è quello schifo? <ride> ok, sì, devi, devi, allora... devi mettere quello del fuoco, per forza. Io metto quello del fuoco, anche se effettivamente non so cosa sto facendo. Sicuramente tanto è così. Slidy, slidy. Ok, allora spero che quello del fuoco sì, distru distruggi chi il. Adesso sì che ci siamo! Distruggi chi il sì. l'intero okay, scenario, bene. Quindi praticamente si è autodanneggiato. Ma è ovvio, basta semplicemente bruciare quel nastro adesivo, ottimo lavoro Mario. Grazie Olivia, anche se tu sei stata. Praticamente tutti i danni che si è fatto li hai fatti da soli, mettendo il nastro adesivo a terra. Vediamo adesso, guarda. Okay, dobbiamo fare fine. Guarda la barra di vita. Perfetto. Ora rimettiti quello del fuoco appena lo trovi. Il pan bauletto. O forse posso... No, non posso. Il pan bauletto. Io ti consiglio di metterti il cuore. Sì ma io voglio anche questo Non posso slidarlo Slidy slidy E come faccio? Questo e poi niente Non posso più farci nulla No Cioè voglio voglio Scusa resetta un attimo Voglio la mano Resetta tutto un attimo Lo puoi spostare il cuore quasi poi questo Non voglio via. il cuore voglio la mano Cosa fa la mano? Che è, è sempre quello che, che risolve i problemi la mano beh non proprio invece si sì. non, non sempre non sempre così vai lo so è tutto sbagliato quello che sto facendo mm. che senso non posso muovere questo no, mm. no. <ride> sì, si muove tutto il centro arena così lo oh, senti mi prendo la lettera e basta e attivo il cartomagno pezzetto di nastro vanno a fuoco ah, vabbè, va bene è inutile vabbè, uso la mano che e devi basta vedi ora ti uccide lo so ma ora ho attivato il cartomagno speriamo, però la barra di vita del boss guarda come scende bene oh, oh. Slidy, slidy Sto ruotando l'intera arena Perfetto, direi che è molto utile Così allora. prendi la lettera, poi continui ad andare avanti vado Poi avanti, vai al baule avanti. E poi è finito il cerchio cerca Non di mettermi... nulla senza cerca ruotare di, Cerca di mettere il baule e il cuore In qualche modo Io voglio la mano Niente questi sono del tutto legati Tutti insieme E come faccio a togliermi di, di mezzo questo Questo è un loop infinito Non posso slideare troppo Questo non mi fa neanche partire Ma Lascia così Così ti apre pure il baule prendi un soldo e prendi un altro soldo vai, metti così non puoi, non puoi fare nulla tanto in ogni caso, quella, eh, quello o niente, ti prendi il cuore e il baule o niente allora, o le, allora, ti mi per il baule il mi prendi il baule, avanti avanti, poi bla bla bla e diventa un loop infinito, vabbè questa è la cosa migliore che posso fare per ora Heart. 30 punti vita. Mi dice qualcos'altro questo Etra, usa l'artimango uh, per aprire sì. le estremità Vabbè, del non non avevo, avevo, già, avevo già capito questo uh quanti soldi molto succosi un altro cuore quindi non è un Ah infinito. wow ho già no vedi Nyon. pensavo di avercela fatta al, al cartomagno della, del fuoco che credo che sia l'unica opzione possibile per ora Ah Perché wow li sta, legando, li sta legando ancora di più tra di loro Pensa che cambi nulla così Cioè ora l'unica cosa che puoi muovere è questo su e giù <ride> Come faccio a togliermi qualcosa di mezzo scusami Nintendo No Non e poi yeah, yeah, Allora se faccio così Va avanti, avanti Vai su e non fai nulla No, l'ho fatto bene Cosa? No, sono... Ma sei scemo È vero Ti ho detto no Sì, ho sbagliato Mi ricordavo un'altra cosa Ma Che ti devi ricordare? Devi solo vedere dove vanno le casse? Sì, mi ricordo... Oh, Sta lo sto accennando qui Che vuol dire? Ecco, sei curato Ma chi se ne frega Era molto meglio Era sostenibile. <ride> e ora la barra è di nuovo tutta là ma chi se ne frega? Era impossibile sono... muovere qualcosa lì Doveva arrivare a quello del fuoco prima Sì abbiamo capito che vuoi legare quelli Cioè bastava soltanto uno <ride> Guarda, ecco Ma metti quello del fuoco subito Sì ho già messo quello del fuoco Vedi ora è possibile fare qualcosa Prima era proprio impossibile Oh no, no, okay. e ora come faremo? Quando ci uccide. Ma comunque è stato inutile, questa cosa. Anche questa cosa è inutile, è stupido. Comunque, io voglio fare il cartomagno. Questa, questa cosa che ha fatto adesso è letteralmente inutile: <ride> perché non incolla nulla. Cioè, semplicemente ci, ci impedisce di andare su e giù con, con quelli. Non mi curo, non mi interessa Mi, mi può pure uccidere Tanto ora torniamo a Tottenham e me ne compro un altro eh, Dovevamo? Ci avevamo, ci avevamo messo troppo tempo Che vuoi? dire? Afferra e ora tira Lo facciamo nella prossima parte Swung uh. Vai tira, tira Adesso tira quel, di... quel nastro Vai. Oh mio Dio Ah ho fatto troppo veloce E mi ha proprio tolto il, La possibilità di farlo Mio mm. Oh no, sad Hep, anzi, no, sorpresa. Hep, Yay. <ride> yeah. Che ha fatto? Si è levato tutto. È Super Saiyan. Ecco cosa. Yeah. Io suggerirei di non toccarlo. <ride> Potrebbe esplodere. Uh, la lettera io la terrei, guarda. Così, così, se lasci tutto così vai sull'ON Poi vai qua e E eh sì, e poi attacca. Il baule sta in uno slide slide collettivo. Quindi mi metto il baule e poi boh, posso fare qualcos'altro. Cerco di attaccarlo. <ride> il nastro ruota troppo velocemente per riuscire ad afferrarlo, però a dargli fuoco. Vabbè allora ho fatto bene a usare il baule mo con l'attacco mi, mi curo, non lo so <ride> faccio sì, qualcosa. Certo Marco ti curi Non usare nulla, usa nulla <ride> Il piede di fuoco dovrebbe andare bene Dai ne uso pure uno lucente che questi non li siamo perché mai Quello l'ucente Non gli fai nulla in attacco Bre bre. Ah yes Ah gli passano attraverso è, è, è fortissimo questo Attacco Comandante ah. Oh mio dio Mi ha fatto 16 una volta Ah lo so Perché il doppio attacco Che è la velocità più alta È ora. Super Saiyan Questo ti uccide in tre mosse Marco Quindi vedi di muoverti Prendi quel, quel cartomagno della, del fuoco E fallo fuori fai fuori sto ciccione che non è altro per uh, 2 attacco adesso invece di fargli 20 danni <ride> gli farei 40 danni uh, uh. che schifo il cartomagno del, del fuoco è inutile uh -huh. avrei dovuto mettere la, la, la mano vabbè tanto non l'hai ucciso non Punto... è morto di sicuro perché gli faccio sempre pochissimo Sì, questi ali dai fuoco li distruggi così adesso Gua. vedi ah nemmeno fa il doppio attacco il doppio danno Ah. E io ero stanco te l'ha fatto pure vedere eh ora lo dovevo usare ora farà, ora farà due volte Sì, me l'avrei dovuto usare prima uh, e eh, come faccio eh, boh. mettiti in, mettiti in cuore, <ride> mettiti quel cuore lì questo piccolo questo cuore yes. è piccolo ma ti aiuterà lo stesso bla bla bla, provo a dargli fuoco. Eeeh, yeah, Mario. Piromane Mario. Piromanio Piromario. Pairio. Pairo. No. Pairo. Già! Ah, oh, non l'ha fatto 16 stavolta. Paerio. Era tipo il critico. Suo. 15. L'ha fatto ora. <ride> Bene, stai per morire. Nah. Si, sì, mettiti la, la mano, dai. No, no, no, che fai? Che fai? Annulla, annulla. Annulla un attimo. Togli metti Ecco, togli quello. Hai fatto. Basta. Metti il cuore invece di quello. Ancora, ancora non basta. Wow, ah. super combinazione vedo, vitale! Non vedo come il per due danni può fare qualcosa. Visto che quello del fuoco non ha fatto. Boh, speriamo yeah. che faccia qualcosa. Cos'è? Yeah. Z -z -z. L'ho fatto una volta! Yes! È morto! Semplicemente! Ma non avevo nemmeno... Il cartone non c'è più! Ah, eccolo! Il posto, mi arrendo! D'ora in poi sarò bravo, non attaccherò più nessuno! Ecco! Ha smesso gli Olì, Mi sono incastrato, e ho, fallito la miss mi sono e ho fallito la missione! Mi sono incartato ho fallito la missione! Mi sei incastrato! Ah. <ride> Sì, ora basta <ride> Bene, fu così che tutti i toni cioè, finirono questa, questa a mare Non è vero, neanche tanto È vero, finisco in mare questi toni, poverini Annegheranno <ride> eh, Finalmente possiamo raggiungere quel nastro, Mario, sai, tu, tu sai vai, cosa fare Sai cosa fare Porta, usa gli arti grassi Sì, c'erlo sopra Ma sbaglio quel così, adesso c'hanno dei, dei pulsanti sopra Vai cosa? Così, voglio vederli Va comunque... No, tardi. Che ah, aveva già finito. Era ri rimasto così per, è, per un casino di tempo. Mm. Ehi, oh, hey, ora c'è solo il verde ed è orribile. Oh, oh, oh. Qua c'è il contrasto tra il rosa e il verde, ora c'è solo il verde. I feti. fetti Perfetto. No, yes, Hai yeah, sciolto yeah. il nastro viola! Congratulazioni! Aspetta, questo dovrebbe essere un momento magico. <ride> e quelli sono effetti magici. Max Coriandolo l'ha aumentato. Yee, max yeah. è aumentato. Sono felice per lui. E vai, ora resta solo un nastro. Guarda caso è apparso adesso talmente Non l'abbiamo ancora visto vero? Potrebbe essere ovunque Sappiamo almeno di che colore è? Eh? Abbiamo scelto il nastro rosso, poi quello blu, poi... E? e quando sarebbe apparso quel nastro Ah, meno male, non me lo so immaginato. Appunto. Oddio Va su e su è ancora più su, perfino tra le nuvole No, il mondo delle nuvole yes. No, Come sono sicuro che non lo è perché Come faremo sal a salire fino a su, Superintendente Mario? Non credo di riuscire a fluttuare così in alto Ma forse tu? sì E meno tu sei in grado di saltare fin lassù non credo, Ah no, sì, non credo da questa parte c'è un indizio di qualche tipo, non sa mai Saving Perfetto Bene, nella prossima parte faremo il resto Vai un attimo là sì, Vedi, Ci sono dei pulsanti Non ho capito se... Ah, probabilmente dobbiamo attivarli tutti e farà il coso Va bene, lo vedremo nella prossima parte Di Paper Mario di Origami King Dove iniziamo la ricerca del nastro verde anche se okay. sappiamo già dove Anzi prima <ride> faremo un po' di backtracking anche. Va bene, quindi ci vediamo alla prossima